Ciao! Allora, stranamente acquisti da Wish e oggi vi mostro alcuni degli anelli che ho preso, una passione per gli anelli, io sfegatata, infatti vedete anche questo, però questo è della nomination quindi non c'entra niente, però comunque sia ho comprato un sacco di anelli, alcuni più carini, alcuni meno, ma adesso ve li mostro, Wish, tutti a un euro, si mettono nella lista dei desideri e vanno in offerta in breve tempo. Quindi allora, vediamo un po', visto che ho imparato la lezione, se no non mette a fuoco, facciamo così. Dunque, il primo è questo, che è carino, è un mezzo fiore con un pallino, è bellino. Sempre in questo dito, che alla fine non è questo che ce lo metto. Un bel punto luce molto carino e oltretutto è un materiale comunque sia resistente che mi piace poi altro anello questo con i due fiorellini super glitterati anche questo è un, un bel materiale però attenzione perché se si allarga o si stringe molto spesso paura che qui si rompa comunque io gli metto la misura e una volta la misura resta fermo lì poi questo, questo è stupendo, ha la luna, le stelline, queste stelline anche qui sul blu e la luna è completamente glitterata, guardate che bello. Ecco, questo è più sottile, vedete, quindi se si allarga o si stringe molto spesso, perché si può fare allargare e stringere, ho paura che si rompa, ma comunque sia, cioè, è stupendo. È davvero molto bello. Altro, andiamo avanti, se riesco a sbrogliare perché si sono incastrati. Eccolo qua, guardate questo, con le due farfalline. Anche questo è molto delicato. Comunque, con le due farfalline è bello, è bellissimo. Sempre simile oro-rosa. Io poi sono una patita degli anelli. Poi questo invece con le due stelline. Anche questo, sempre. questo è semplice perché le stelline sono opache, comunque, guardate che bello, uh, ne la le sto lanciando. Molto delicato anche questo, però considerate sempre che sono da un euro, quindi. E l'ultimo invece che dovrebbe essere resistente, ma sinceramente non mi piace più di tanto. Allora, dovrebbe essere la testa di un gatto, quindi con le due orecchiette. Però sinceramente non sembra, cioè non, non, non assomigliano a delle orecchie da gatto. Cioè appena appena dalla foto era molto più carino, però il compenso è resistente, quindi è bellino, è semplice. Un anellino semplice, comunque per un euro va bene. Allora, dunque, questi erano tutti gli anelli che per adesso ho preso da Wish, ma credo che ne prenderò altri perché io sono un amante degli anelli. Comunque fatemi sapere se qualcuno di questi vi è piaciuto, se ce l'avete già, se vi interessa, se è carino, quali sono più carini e quali meno. Alcuni, come ho detto, la qualità è buona, in altri però vi ricordo che costano un euro, cioè io le ho pagate solo a spedizione da un euro, quindi va benissimo. E ehm, se vi è piaciuto questo video, vi ho tenuto un po' di compagnia, vi ho fatto scoprire cosine nuove, perché no? Mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete i prossimi video e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che ne carico uno. Alla prossima! Ciao!